questo video durerà pochissimo quindi in questo video vi spiego solo dove trovare questa turbina o fiamma è molto semplice dirigetevi qui in questa zona avanzate da questa parte e se trovate quel riccio distruggetelo quello scarabeo che sta trasportando quella palla di cespuglio uh, la distruggete e vi darà quell'incantesimo molto semplice cioè un video di Pochi secondi, ma eh, vabbè, eh, l'ho fatto subito, subito, perché se tu stai cercando un video tipo, dove è questo inganesimo? Ma dove sta? Dove sta? Cerco, cerco, cerco, ah eccolo qua, 20-30 secondi, hai fatto, molto semplice, quindi l'ho distrutto, turbina fiamma, e niente, se vuoi continuare a guardarlo perché questo, questa terra non, non l'ho mai esplorata da questa parte quindi uh, c'è un baule, anzi, anzi ci sono due bauli dove ho trovato una spada di merda che si trova all'inizio quando inizio a giocare e una setta arulica quindi grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale, lasciate like attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, un brevissimo video, se volete altri incantesimi li troverete sul mio canale quindi grazie veramente per il vostro supporto, per quelli che sono iscritti al canale, per quelli lasciano like per quelli che hanno attivato la campanellina e stanno guardando ai uh, miei video ogni volta che ricevono la notifica quindi grazie grazie a voi e niente grazie a tutti per questa visione e ci vediamo ad un prossimo tutorial di Elden Ring ciao